buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso oggi vediamo le operazioni veramente basilari da fare per trapiantare le piantine di pomodoro quelle che abbiamo acquistato o anche le nostre comunque in questo caso sono quelle che abbiamo acquistato ne ho prese due uguali perché inizierò un esperimento su un fertilizzante particolare lo vedremo più, più avanti in un altro video quindi queste due piantine le utilizzerò per due scopi vi faccio vedere le operazioni preliminari per metterle in vaso e vedremo poi in un altro video nei mesi a venire come si comporta il fertilizzante sola biol e quello che ho messo in test anzi quello che metterò in test prossimamente allora ho acquistato due piantine di pomodoro datterino di ortomio identiche stessa altezza e tutto quanto le operazioni preliminari da fare sono queste allora se vogliamo metterle in vaso o se vogliamo mettere a terra quelle che vi dico sono le operazioni che vanno fatte uguali per tutte cioè bisogna togliere iniziare a togliere le foglie basali quelle su alla base perché nessuna foglia deve toccare per terra perché altrimenti le muffe tendono a risalire le spore delle muffe quindi tutto ciò che è alla base lo possiamo togliere Semplicemente con due dita si prende e si sposta verso il basso, viene via da sola la, la, la fogliolina, il rametto. La seconda operazione da fare e togliere i getti ascellari che sono questi qua sono praticamente delle nuove piantine clone della pianta madre che nascono all'intersezione del ramo principale e del ramo secondario se noi lo lasciassimo questo qui verrebbe fuori una pianta vigorosa come il fusto principale toglierebbe l'infa quindi almeno per i primi palchi quelli più bassi conviene toglierli anche con questi getti ascellari detti anche femminelle volgarmente basta prenderle con due dita tirare vedete si stacca da solo queste sono piantine uguale a queste se dovessimo aver bisogno di piante in emergenza basterebbe far crescere qualche getto ascellare si toglie si mette in acqua per qualche giorno tirano fuori le radici e loro sono pronte per essere trapiantate li togliamo tutti io all'inizio li tolgo tutti quanti se voi guardate lui ad ogni biforcazione Tira fuori un getto ascellare anche quelli piccoli, piccoli. Tanto se li lasciate nel giro di 4-5 giorni, una settimana, vengono fuori. Vale toglierli. Ecco la pianta, la piantina è pronta per essere trapiantata. Praticamente abbiamo soltanto tolto le foglie basali, quelle che stanno alla base del tronco, e i getti ascellari. Altro non ho toccato. Questa addirittura c'è già un bellissimo fiore. Ne faccio vedere un'altra, tanto la devo preparare. quindi togliamo tutto ciò che è alla base se non viene via subito vi potete aiutare con l'unghia se i getti ascellari fossero veramente di grosse dimensioni perché può capitare che per qualche giorno non si va nell'orto si perde il, il momento giusto per togliere i getti ascellari piccolini questi diventano grandi con l'unghia non vengono via con un paio con un taglierino o con un paio di forbici o puntite si tolgono si tagliano sempre disinfettati gli attrezzi mi raccomando questo lo posso lasciare perché va verso l'alto questa no perché va verso il basso comunque è gialla è stata una delle prime foglioline ormai ha fatto quello che doveva fare ecco qui abbiamo un altro ne uno mignon. Qua. E anche questa è pronta per essere trapiantata. Adesso vediamo la fase di trapianto in vaso. Siamo a metà aprile, per me è presto per mettere queste piantine in piena terra. Qui, comunque, è un aprile molto freddo: fa freddo veramente, le ammazzerei nel giro di poche settimane. Io di solito. Alla mia altitudine metto le piantine in piena terra a metà fine maggio quindi adesso sono obbligato a metterle in vaso chi non ha la terra ovviamente in vaso è obbligato comunque e quindi vi faccio vedere questa operazione che è molto semplice do solo un po d'aria alla terra giusto un pochino piano per non rompere le radici premo i lati per far aderire bene il terriccio alle radici al panetto di terra aggiungo terra E poi con una semplice canna tenendomi distante un po' dal pane di terra perché altrimenti lo buco. Adesso vediamo la fase di legatura. Uso questi cavetti in plastica, sono molto comodi, ve lo ho già fatti vedere in altri video. Ora, la legatura che farò sarà molto, molto larga: molto larga, ci passa ancora un dito tra il tronco e, e la canna. Questo perché. La pianta oltre che in altezza crescerà anche in, in larghezza. Ecco qui. Perfetto. Mi avvicino. Ecco, cambiate inquadratura così vedete perfettamente la distanza che c'è tra la canna e la piantina. Ci passa ancora un dito. Più avanti quando crescerà metteremo un altro legaccio qui. Vediamo l'altra con una nuova inquadratura, magari si vede meglio questo è un tocco di classe, ecco qua, adesso si sì. poco poco poco per non rompere le radici qui questo forse sbagliato ecco no. là è ovvio che se il vaso lo tenete in una zona riparata dal vento basta proprio un bastoncino giusto per non far cadere la pianta nell'orto è diverso perché io ho follate di vento che veramente portano via gli alberi e quindi sono costretto a fare tutto un impalco c'è un video apposta sulla legatura dei pomodori ma è un altro discorso vediamo adesso l'irrigazione se ci avete fatto caso la terra che ho utilizzato era asciutta oh, due parole sull'acqua L'acqua non deve mai bagnare le foglie, bisogna cercare di fare in modo che la pianta non si bagni mai con l'acqua perché così evitiamo che muffe e spore prendano il sopravvento sulle foglioline. La prima irrigazione la faccio abbondante e poi ovviamente terrò soltanto il terreno umido. Ora in vaso, finché siamo con queste temperature, la pacciamatura potete farne anche meno di farla. Però quando cominciamo a essere verso giugno, se la pianta comincia a crescere decentemente, per non innaffiare tutti i giorni, che non neanche gli fa bene, bisogna prevedere una pacciamatura. Possiamo utilizzare i materiali che troviamo nell'orto, quindi la paglia, sfalci d'erba che poi si seccheranno e, e faranno una buona copertura, scaglie di corteccia, le trovate anche al brico, ma comprarli onestamente mi sembra uno spreco di soldi, ma già con gli sfalci d'erba si fa un lavoro discreto, poi se avete la paglia è ancora meglio. Allora, Se fossimo nell'orto io farei il primo trattamento subito, solo uno, con la poltiglia bordolese, solo il primo. Perché dall'anno scorso uso il trix di prodotti, l'anno scorso erano della biochima, vanno bene anche quelli che trovate di altre marche. Tannino di castagno, bentonite e caulino. Rivesto la pianta con questa sostanza che diventa bianca. C'era un video che avevo fatto l'anno scorso, vi metto la miniatura qui in sovraimpressione. Questo mix di prodotti copre le foglie, le fa diventare completamente bianche e protegge sia dai gli animali dannosi come potrebbero essere le cimici e sia dai raggi solari quelli più caldi nei mesi più caldi perché queste triste sostanze riflette i raggi solari e quindi mantiene le foglie più fresche quindi io farò come vi dicevo la prima volta soltanto la poltiglia bordolese giusto per dare una disinfettata sia alla piantina che al terreno circostante e poi basta non lo utilizzerò più Utilizzerò questo trist di prodotti, mi sono trovato bene. Ho già acquistato le nuove confezioni e vado avanti con quelle. Qui in vaso onestamente non ci farò poco niente, almeno qui all'inizio, in queste prime fasi delle operazioni, le lascerò così. E dal momento che ho la fortuna di avere la serra e dal momento che fuori fa freddo, la notte arriviamo a 4-5 gradi, è l'eteria questa temperatura per i pomodori, li terrò in serra. È ovvio che la canna che ho messo è solo a scopo dimostrativo, perché è piccolina. cendrebbero le canne quelle un pochino più lunghe, perché deve seguire un po' l'andamento della pianta. Quindi adesso mi trovavo questa in casa, vi ho fatto vedere come si incannano i pomodori. Però se dovete farlo anche voi, magari prevedete un sostegno più alto, perché queste cresceranno, arriveranno anche a 2 metri di altezza. Eh? sono piante a crescita indeterminata crescono tantissimo e sta a noi poi a un certo punto tagliarle la punta cimarle e bloccare la crescita e lavorare sui palchi ma su questo avevamo già parlato su altri video se vi interessano li trovate sul canale bene siamo alla fine video molto semplice la pianta si presenta così come vedete è stata ripulita dalle foglie in eccesso dai rametti in eccesso, dalle gette ascellari. è un'operazione alla portata di tutti potete provare anche voi sul vostro balcone se non avete l'orto e danno molta soddisfazione soprattutto i pomodori piccolini, ho iniziato a coltivarli nel balcone io qualche anno fa e vi dico la verità poi quando prende forma la pianta, avere questi frutti rossi bellissimi che uno prende se li mangia al volo non ha, non ha assolutamente prezzo, un gusto tutto completamente diverso se vi è piaciuto il video e volete condividerlo ve ne sono grato se voi volete iscrivervi al canale vi ringrazio, lasciate un like se vi fa piacere ci vediamo giovedì prossimo, buona giornata